Zombie Apocalypse E rieccomi ragazze con un altro nuovo video. Come promesso, sto registrando un video con um, sempre col telefono Galaxy Samsung. E allora, vi voglio recensire i pochi prodotti che ho finito, ovviamente uno è. Il dentifricio della sensodine che sarebbe questo qua sensodine vedete ed è ce n'è 75 ml il prodotto che io tonto che non sono altro Stavo andando a comprare a sabone profumi qui in sardegna palau e ahimè purtroppo volete purtroppo mh, non ho visto dove la sensodine ho preso menta apposta di sensodine di Senso che tonta che sono, vabbè, facciamo perdere? Perché sul a posto del, del, del mental del Sensitive, vicino da una parte di tutti i dentifrici che c'erano in vista a Secchi Profumi, vi era anche un altro vicino a Senso dai. Io posso vedere il Senso Dai. Ho visto un altro dentifricio. Tonta io, che ne ho visto uno che non era, era Senso dai. E ne ho preso un altro comunque questo ci trovo benissimo è molto buono e è, è fresco come dentifricio e mi aiuta contro la sensibilità gengivale e dei denti punto poi anche un buon profumo tra l'altro mm -hmm. sa proprio di mentolo tipo il mio come ho detto in un altro video ho registrato poco fa sa proprio di mentolo come il mio mm, deodorante non mi ricordavo il nome vabbè. poi per un ultimo prodotto e un altro che ce n'è tanto un verde SS s s placca colluttorio cosmetico e generale quotidiana pro barriera protettiva anti ed è questo ragazzi anche questo non è male per niente e mi ha fatto scusate un attimo mm buon profumo di denti di, di, di, di colluttori di tutto quello che voglio io però eh, sapete che io vado a matto per questi profumi perché basta che io profumo sto bene vabbè quelli sono dettagli però è così e, e si sì, tanto un verde è troppo buono come buono questo in combo questo top ci piacciono vedete questo qua è il tanto un verde Top, top, top, top. Vedete, questo è Samsung, sensu che Samsung? <ride> Sto dicendo senso dai. Vedete poi, poi, poi, poi ultimo, ma non per importanza. Ce ne altre? No, e busta finita mantovani, mantovani, gardenia più protezione mm, con vitamina e collage vegetale alla gardenia, si, sì, appunto, gardenia. Neutro dermoprotettivo, bagno dolce ipoallergenico neutro, molto buono, si. Sì. Top! Vedete, questo è il mantovani. Aspetta, mi sono un po' curiosi, un po' strani perché il telefono non è il massimo. Vabbè, no, il telefono è buono solo che non sono capace di mettere le cose bene. Ah, che buono, dolcissimo, mi piace tanto. Ma questo l'ho rotto. È solo che ho messo male comunque vabbè mm, e eh sì questo è 500 ml di prodotto come quello che vi ho detto prima io nell'altro video che vi ho mostrato che vi ho caricato pubblicato 12 mesi di pausa sì, top mi piace molto buono molto vani vedete molto vani ecco qua si vedrà qualcosa si sì, ha voglia e niente, profumazione fantastica. Non c'è che dire, sa di pulito, sa di bucato. Non so perché, ma mi piace. Se riuscirò a non romperlo. Ok, e niente, ragazzi. Io adesso, qua, rimetto tutto dentro perché tanto sono solo tre gatti in croce, tre cose in croce. Io, questo, lo rimetto qua. Vi saluto, vi ringrazio perché veramente siete graziosi con me, affettuosi. Grazie mille. E comunque col bagno schiuma pulisce il profumo e lava bene e il buon fa un buon eh, effetto di pulito effetto come dire no mh, una buona pulizia generale e architettificio non è male pulisce eh, mi toglie tutta la sensibilità non tutta però fa sì che non sento quando bevo acqua acqua troppo fredda o mh, troppo calde vabbè ovviamente aspetto perché per avere le tisane troppo calde mi potrei stionare, ostionare tutta la bocca non mi sembra il caso già e quindi niente ragazze questo era tutto e io vi saluto, vi ringrazio vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao a presto, un bacio vi voglio bene, ciao